Eh, buongiorno, sono Floriana Ferrara, faccio, eh, sono, faccio, parte del team, ecco, faccio parte del team per la trasformazione digitale, eh, sono una IBM, erano, eh, lavoravo in IBM da 25 anni, sono una master inventor, quindi sono anche un'inventrice. Un e mentre, una, mentre lavoravo in IBM ho conosciuto uh, Diego Piacentini che è il commissario straordinario per l'attuazione la, dell'agenda digitale eh, che ha creato una struttura commissariata di una trentina di esperti digitali che ha preso un po' da, da tutta Italia, da diversi settori e aziende, sia private, pubbliche e soprattutto anche start-up ha eh, creato questo team eh, affinché la, la trasformazione digitale... Po, uh, riuscisse a partire. Per, uh, oggi parliamo un po' del valore della, della, del digitale, del valore dell'innovazione. Tutto è nato per, dalla, dal perché è così importante l'innovazione. La crescita del paese è direttamente pro, proporzionale all'innovazione alla all di quel paese. Dal 2010 nella comunità europea vengono presi indica, uh, 27 indicatori da tutte le country. Della, um, della Comunità Europea e viene stilata una classifica, una classifica che viene poi raggruppata in quattro gruppi, dai stronger, da quelli che sono degli elevati, i maggiori um, innovatori, a quelli che sono più moderatamente uh, innovatori. Detto ciò, ci sono quattro macro-categorie, come vediamo qui, che vanno da quante sono le risorse umane che lavorano nella, nella, per quanto riguarda l'innovazione, anche quanto, quanto ci sono, quanti finanziamenti ci sono, i fondi che vengono messi a disposizione sia dal settore privato che nel settore pubblico per aumentare appunto questa innovazione, ai risultati che possono essere anche per esempio i partner, che sono i brevetti stessi. E qual è l'impatto di questa innovazione a livello della country, a livello dei cittadini di quella country. Se andiamo un po' a vedere a livello mondiale, vediamo che la comunità europea, nel, questi sono dati del 2016, Uh, a, fine, a fine maggio avremo i dati sull'innovazione per il 2017 uh, la comunità europea come vedete è stata superata nel 2016 da Australia e Canada se pensate che nel 2010 era al terzo posto man mano sta perdendo posizioni uh, nel 2015 era al quarto posto ma è stata superata appunto come dicevo da Canada e Australia dovrebbe mettersi un po' più di impegno la, la Comunità Europea, altrimenti rischia di essere superata da qualcuno dei paesi, del, dei paesi emergenti, quindi del, di quello che vengono in maniera con l'acronimo BRICS individuati. Se andiamo a vedere un attimo la situazione, quindi abbiamo detto che la Comunità Europea non sta messa benissimo, perde posizioni dal 2010 al 2016, insieme linea, ne ha perse tante. Vediamo come sta messa l'Italia all'interno della, della Comunità Europea dove vediamo che l'eccellenza della comunità europea è la Svezia. Se la Svizzera ne facesse parte, sarebbe per i merito con la Svezia stessa. Leader sono Danimarca e la Germania, ma anche la Finlandia, l'Italia invece è tra i moderati innovatori. Andiamo a vedere che cosa significa. Significa che, come dicevo prima, sono stati messi quattro categorie, dai, moderati, dai investitori innovatori moderati ai innovatori leader. Come vedete la striscetta, la, la, la barretta in blu indica la, la media della Comunità Europea. L'Italia nel 2015 era al sedicesimo posto. Nel 2016, invece, l'anno successivo, l'Italia ha peggiorato la sua posizione, passando dal sedicesimo al diciannovesimo posto. Vedremo a giorni che cosa è successo nel 2017. Quindi, dal punto di vista della. Dell'innovazione la comunità europea non sta messa bene, perde posizioni, l'Italia all'interno della comunità europea non sta messa bene e perde posizioni. Abbiamo andato anche a vedere, perché questo è uno studio che farà la comunità europea, è un report che rilascia ogni anno, anche la situazione delle regioni. Spesso, siccome io faccio, sono anche leader del progetto NERD, cioè il progetto NERD non è roba per donne, cerco di fare orientamento nei confronti delle ragazze portandole verso gli studi dell'informatica. E spesso mi ritrovo, siccome giro l'Italia, mi ritrovo a, ad ascoltare commenti nei quali mi dicono che la Lombardia o la, comunque il nord è molto più innovativo del sud, il sud che, che, che rallenta il passo dell'innovazione dell'Italia. Allora, visto che la Comunità Europea rilascia anche lo studio per regioni, eh, la, mi, mi fa piacere farlo notare che comunque sia un giallo più chiaro, un giallo più scuro, però l'Italia è sempre messa alla, alla, stessa, alla stessa categoria. Moderato, Non ci si sfugge. Cioè, siamo in terza categoria, quindi potrebbe essere che il Piemonte sia al diciassettesimo posto e la Puglia al ventesimo, ma sempre lì dentro siamo. Detto questo vuol dire che tutta l'Italia deve migliorare, da nord a sud, da est a ovest uno dei, punti, dei principali punti di innovazione, di attenzione che si sta avendo negli ultimi anni tutte le, tutte le country si stanno, basa, stanno basando questa innovazione sul digitale e le, le, anche le imprese quindi sia nel privato che nel pubblico per innovare ci si sta abusando sul, sul digitale come vedete se nel 2016 l'Italia per quanto riguarda l'innovazione in generale, era al diciannovesimo posto. Se facciamo uno zoom e facciamo un filtro soltanto per quanto riguarda il digitale, l'Italia era al venticinquesimo posto, ancora peggio. Da qui è nata l'idea di eh, creare e chiamare eh, un commissario straordinario che Diego Piacentini, non so quanti di voi lo conoscono, è arrivato in Italia voluto dal presidente del consiglio e lui è stato chiamato per l'attuazione dell'agenda digitale e con lui come dicevo prima ha voluto, ha voluto, un, suo, ha voluto un suo team. E questo team con, con il commissario straordinario è stato creato nel settembre del 2016, eh, questa è, è la squadra, come vedete eh, siamo in tutto con il commissario una, una trentina e proveniamo da da diverse veramente enti, da diverse anche... L'informatica non è unica, ha diversi, ha diversi fattori. Quindi troviamo la persona esperta in security, la persona esperta in big data, la persona esperta in, uh, in open source, la persona esperta in analytics, la persona esperta in cloud, in tutto. Perché abbiamo fatto questo? La Quando siamo arrivati come team digitale, la prima cosa che abbiamo fatto non è reinventiamo tutto di nuovo, non ci importa cosa è stato fatto fino a questo momento e noi ripartiamo, partiamo da zero. In realtà siamo partiti, come dice sempre Diego Piacentini, first one, siamo partiti dal primo giorno, ci siamo seduti e abbiamo analizzato tutto ciò che c'era in Italia, quanto era stato fatto, perché dei fondi erano già stati messi a disposizione già dal 2014, delle piattaforme erano già state fatte, abbiamo visto perché queste piattaforme non venivano uh, divulgate, Non venivano prese. E soprattutto abbiamo creato un acronimo che è appunto, abbiamo parlato di sistema operativo, SO, in caso di componenti che permettono la, la, il costruire servizi più semplici per il cittadino basandosi appunto su, su, su tecnologia digitale. Una delle cose che è stata fatta ed è importantissima è il piano triennale, è la prima volta che il piano triennale viene firmato per quanto riguarda la trasformazione digitale, è stato firmato a maggio del 2017 dal Presidente del Consiglio che all'epoca appunto era Gentiloni. E la cosa bella di questo piano triennale è che dura due, tre anni dal 2017 al 2019 ma dato che la tecnologia evolve in continuazione anche questo piano triennale evolve, quindi man mano noi lo andiamo a modificare una cosa che mi ha sorpreso perché io vengo da un'azienda privata è trovare anche dei codici di legge in cui c'era scritto in COBOL che, che, che, stri, che, che, che istruzioni bisognava, bisognasse fare quindi se uh, pensiamo che all'interno della pubblica amministrazione per fare un prodotto in, uh, innovativo, recente, bisogna mettere dentro delle istruzioni in COBOL qualcosa non, non quadrava quindi abbiamo, una delle cose che abbiamo anche fatto è ripulire eh, i codici questo è quello che noi chiamiamo la nostra piattaforma, dalla sicurezza al data analytics framework che è il nostro DAF ai servizi digitali, a tutti gli ecosistemi stiamo prendendo anche in considerazione gli ecosistemi dove gli ecosistemi altro non sono che eh, tutti quei ministeri con i loro Enti, satelliti, perché portano avanti dei progetti per la digitalizzazione. Vi faccio un esempio, il fascicolo sanitario elettronico, dove è il Ministero della Sanità che guida insieme al Ministero della Finanza, ma insieme ci sono tutti quegli enti che vanno dalle regioni, ai medici, al cittadino come paziente stesso. Strutture private, pubbliche. E quello che vedete, sulla quale ci siamo, ci siamo molto basati, sono le infrastrutture e materiali che vanno da C, Speedpago, PA, Fattura, PA, N, Noi, PA, perché sono tutte cose che prima c'erano, c'erano già, e molte di queste erano state sviluppate e finite, quindi dicevamo fondi, dati, persone, soggetti o altri team, enti, che l'avevano sviluppata, ma eh, numero di eh, adesioni e, di comuni o enti che lo utilizzavano, cittadini stessi, scarsissimo, e adesso vi faccio anche vedere dei dati. Tutti i nostri progetti del Team Digitale sono sul nostro portale che è www.teamdigitale.it e vengono, sono tutti elencati sotto la, la voce appunto progetti. Ma che cos'è la trasformazione digitale? La trasformazione digitale è intesa come tutti quei cambiamenti basati sulla tecnologia digitale. E la trasformazione digitale può essere presa in considerazione come terza fase della digitalizzazione di un paese, dove prima intendiamo andare a cercare quali sono le competenze, divulgare le competenze, dopodiché costruire qualcosa di digitale, quindi quei, tutti quei tool che permettono la digitalizzazione, e la trasformazione quando si divulga e veramente tutti lo, lo utilizzano, che tutti intendo dagli enti alle strutture private, pubbliche, ma anche al singolo cittadino. Questo perché l'innovazione migliora, come avete visto, se è basata sulla, uh, sulla digitalizzazione. Vado avanti velocemente, questo ve l'ho già detto. Vi, vi raccontavo che c'erano già alcune delle, delle piattaforme, noi altro che abbiamo fatto è ridare uh, energia ad alcune di queste piattaforme abilitanti. Uno è Pago.pia, pagamenti della pubblica amministrazione. Pensate, era una cosa che già esisteva, dove il cittadino paga la pubblica amministrazione utilizzando un nodo che si chiama Pago.pia, dove dietro questo Pago.pia c'è la, la propria banca, quindi la banca che uno utilizza normalmente. Il gruppo di lavoro è tra il team digitale, la SIA e l'AGID, agenzia digitale. Noi non siamo l'agenzia digitale, siamo una struttura a parte. I benefici per lo Stato, un'automazione della rendicontazione dei conti stessi, degli introiti e una centralizzazione dei pagamenti. Mentre per il cittadino una semplificazione dei pagamenti, ma ora vi farò anche degli esempi, possibilità appunto di usare degli strumenti digitali innovativi, dal proprio cellulare o dal proprio eh, qualsiasi meccanismo che voglia utilizzo, eh, si voglia utilizzare per andare a fare il pagamento, e poter utilizzare il proprio home banking. Quando siamo arrivati noi, eh, Verso, come vedete, da, da quasi zero, man mano, mese per mese, la, la cosa sta aumentando. Noi siamo molto, molto soddisfatti perché il 164% di incremento nel giro di un anno è veramente tantissimo. Negli esempi del perché è positivo, ve, lo, ve ne faccio subito, l'Atari. A Milano nel 2017 si è decisa di farlo pagare tramite Pago.pia. Quindi dal sito del comune si, vuole, si può pagare la, la, la, la, la, la Tari facendo che? Da casa. La differenza tra quest'anno che è stato introdotto il pagamento Pago.pia all'anno precedente che non c'era il pagamento eh, con pagamento Pago.pia ma c'era il pagamento normale andando agli sportelli la differenza è stata eh, evidente. Il 40, dopo una settimana il 40% nel 2017 di pagamenti in più rispetto all'anno precedente e soprattutto la maggior parte dei pagamenti è venuta la, la prima domenica pomeriggio a disposizione. Questo vuol dire che il cittadino ne ha beneficiato perché non ha perso più il tempo, non ha preso mezza giornata di ferie per andare a pagare una tassa. Gallarate. Gallarate che ha fatto? Ha messo il pagamento uh, della Tavi e ha dato anche uno sconto di 10 euro, ma questo non l'ha fatto soltanto uh, Gallarate, man mano i, i vari uh, comuni, molti comuni, soprattutto quelli piccoli che stanno prendendo uh, come pagamento il pago PA, stanno incominciando a fare degli sconti dai 10 ai 5 euro, che non è male. Da gennaio 2018 è possibile pagare col pagamento PA e man mano stiamo aumentando tutti quei comuni che utilizzano per far pagare i propri cittadini. ANPR ANPR è l'anagrafe la, nazionale unica. Uh, io non lo sapevo da ignorantissima, venendo da un'azienda un privata, che ogni comune aveva la propria anagrafe, aveva la propria, uh, il proprio database. Con Software House che gestiva quel, quell'anagrafe ognuno aveva il suo, che non si parlavano tra di loro, e nelle grandi città anche ogni quartiere poteva avere la sua anagrafe. E questo che significa? Un esempio semplice. Devo fare un trasloco, devo cambiare residenza da una, da una, da una via a un'altra. All'interno una, dei comuni piccoli bastava andare allo stesso comune. All'interno di una comune grande devi fare tutto l'iter di tutta la, la certificazione e portartela da, la, da un, un quartiere all'altro. Ma voi immaginate se doveste fare un trasloco da una città all'altra. Un esempio è mia sorella che è andata a controcorrente, all'estate scorsa si è trasferita da Como a Taranto. <ride> e che cosa ha fatto lei? Dopo che si è trasferita è tornata una settimana dopo a Como, quindi pagando il, il treno. Uh, prendendosi una settimana di, di ferie, perché non è che puoi andare a casa la sera mentre fai tutti questi documenti, pagandosi l'hotel per fare tutti quei documenti che servivano per il trasferimento, con delle cose che abbiamo scoperto pazzesche. I vaccini. I vaccini in Lombardia si fanno per i bambini in età differente per i vaccini in Puglia. Quindi mio nipote, che doveva fare a sette anni il vaccino in Lombardia, per non mi ricordo cosa, in Puglia. Quello stesso vaccino si faceva a cinque anni, quindi mia sorella, quando ha preso la residenza a tanto, si è ritrovata con il figlio che aveva, era fuori legge da due anni per quanto riguarda un vaccino. Quindi ci sono anche delle differenze. E ho dovuto fare tutti questi step da sola, capire quali erano i problemi, tutto da solo. Se avesse avuto un'anagrafe nazionale unica, e quindi tutti i comuni che migra migrano su un unico database, vediamolo come un unico database, ma è molto di più, su un'unica piattaforma, il trasloco di una residenza viene fatto attraverso il proprio computer, il proprio iPad. Non c'è bisogno di dover andare e fare tutta la documentazione per un trasloco. Che cosa abbiamo fatto? NPR esisteva. Quando siamo arrivati noi, già esisteva. Fondi dati, tantissimi fondi, credetemi, finita, era stata sviluppata. L'ente che l'aveva in mano, la doveva creare, l'aveva fatto, era pronta. Però mancava il divulgarlo. Non c'era nessuno che faceva, non dico bussare comune per comune, ma quasi, perché è quello che stiamo facendo, per invogliare spiegare ai vari comuni quali erano i benefici. Quando siamo arrivati noi c'era un solo comune, e sono quasi 8.000 comuni, quindi, Fondi dati, sviluppato e pronto, e nessuno che lo prendeva. Quindi noi ce ne siamo occupati. Qualche vantaggio. Si pensa che, eh, soltanto in quanto, per quanto riguarda le ore, 3.5 milioni di ore risparmiate dalla, dalla pubblica amministrazione per i traslochi. E, dicono che si fanno 8.000 traslochi al giorno questi sono, sono dati che ci hanno, mi sono pervenuti perché io non, non lo immaginavo così tanto. E per i cittadini, lo dicevo prima, eh, fare tutto da casa come, così, come, pagare la, come pagare la tassa prima. Il gruppo di lavoro è il Ministero degli Interni, noi che, che facciamo da program office ma via, con il nostro zaino che andiamo a bussare tutti i comuni facendoli capire l'importanza e Sogei. Una cosa che stiamo facendo proprio per divulgare tutte queste piattaforme abilitanti viene chiamato Roadshow. Noi andiamo nei territori perché ovvio è facile arrivare nelle città come Torino, Milano, Roma ma nelle città dei territori un po' più uh, lontani, è un po' più difficile che i sindaci e i comuni possano seguire, possano capire e avere la stessa attenzione che hanno i grandi comuni. Quindi siamo, abbiamo fatto un ruo show a Taranto, abbiamo fatto un ruo a Trento, siamo, abbiamo fatto un ruo a, a Perugia, e la cosa bella è che dopo che passiamo e dopo che raccontiamo il valore di tutte queste piattaforme, soprattutto NPR, i comuni incominciano a passare. Dopo che siamo passati da, uh, in Umbria, dove c'era soltanto un comune, quando siamo andati a raccontare, è molto simile a quello che sto facendo oggi con voi, quando siamo andati a raccontare di queste piattaforme abilitanti, dopo tre mesi, sia Perugia che Terni sono subentrate, perché ne hanno capito il valore. Questi sono un po' di dati. Ve lo dicevo che sono, mh, sono più di quasi 8.000 comuni, ad oggi sono 144, aumentano sempre di più, arriveremo a fine mese eh, 200, vediamo che la macchina diventa sempre più veloce, siamo partiti da uno, però per arrivare a 7.000 e tot, quasi 8.000, ci vorrà tanto, e tanto, tanto entusiasmo da parte del comune di volerlo fare, perché i benefici non si discutono. Sì, esatto. La cosa bella è che lo Stato, abbiamo detto che ti ha dato i fondi per crearla, quella l'unica, l'ha fatta perché l'ha fatto un ente dello, dello, dello Stato, in più dà anche i fondi ai comuni per fare questo, uh, questa migrazione, vanno da 1.000 a 7.000 euro affinché loro possano pagare le loro software house uh, per fare la migrazione. E non sono da soli, perché sono seguiti da noi. Noi abbiamo fatto anche delle linee guida, siamo, uh, facciamo tipo call center, siamo a disposizione per tutti e se vogliono uh, andiamo anche a spiegare come le loro software house devono fare. Non c'è nessun ostacolo se non la voglia di farlo. Un'altra delle piattaforme è la CIE. La CIE è la carta di identità elettronica. Anche qui, carta di identità elettronica fatta, uh, Assolutamente, i suoi uh, benefici sono tantissimi. Pensate soltanto alla sicurezza. Noi all'estero all uh, uh, ci prendiamo un po' in giro, perché con la, no la nostra carta d'identità è quella più facilmente falsificabile. A Taranto, fino a qualche anno fa, la scrivevano addirittura a mano. Io La mia, mia vecchia carta d'identità era scritta a mano, quindi falsificarla veramente non era, non era così complicato. E adesso la carta d'identità elettronica, che è pure anche questa, sta avendo una difficoltà di per essere divulgata. Ancora perché? Perché ci sono dei, dei tempi di attesa. Noi speriamo che questi tempi di attesa, almeno per la prenotazione nei confronti del Comune, migliorino sempre di più e, e diminuiscano sempre di più, ma il beneficio è incredibile. Adesso ve lo racconto. Vi dicevo di, prima di tutto è, è, è sicura. Prima di tutto è sicura, non può essere falsificabile, ha un microchip interno. Uh, pensate agli hotel, quando andate nell'hotel dovete dare la carta d'identità, loro la devono fotocopiare e poi devono passare i dati. Se si ha la carta d'identità elettronica wireless, quindi uh, contactless, si dà la, la, propria, la, la propria CIE e automaticamente dal, dal dispositivo, che costa 30 euro, uh, viene automaticamente tutto registrato, di tutti i dati vengono uh, passati. Ma quali dati? Siccome la carta d'identità ha... Quello che avevamo prima nella carta identità normale, nome e cognome, stato civile, eh, data di nascita e se, volevamo, eh, se era valida per il per o meno. Adesso ha molte più informazioni, fra cui eh, è anche l'impronta digitale, digitale. Però l'impronta digitale può essere vista soltanto dalla, dalla, dalla polizia, soltanto da, dalle autorità. Non può essere vista da nessuno e soprattutto non può, eh, non, eh, per dato degli algoritmi che hanno per il riconoscimento che cambiano in continuazione, se uno cammina per strada e qualcuno ha uno di questi dispositivi che potrebbero prendere i dati, non è possibile far scaricarli. Questa ha due funzioni, la carta identità elettronica. La prima è quella di verificare l'identità, come quella vecchia. La seconda è l'accesso ai servizi. E questa è una cosa con la quale stiamo spingendo, perché vogliamo che quanto prima venga attivata dalle pubbliche amministrazioni, e non solo, affinché venga utilizzata anche come um, carta d'identità. Io qui ho un certo numero di schedine. Però Patente. Um, ho quattro uh, badge. Ho il badge per, um, per uh, la Presidenza del Consiglio, Palazzo Chigi. Ho il badge, ho il badge per la Cassa dei Posti e Prestiti, dove abbiamo anche lì uno, un ufficio. Ho il badge per la Corte dei Conti. Ho il badge per... Uh, per entrare in Agid, l'agenzia del, del, del digitale. Quattro badge, ogni volta puntualmente me ne dimentico, mi dimentico quello giusto dove devo andare la mattina. Poi ho la, ho la tesserina perché io abito ad Albano, lavoro a Roma, quindi vado con il treno, treno con i mezzi, quindi mi porto dietro anche la tesserina. Un macello. Basta, basta, se andiamo ad attivare quei servizi... La carta d'identità elettronica mi serve anche per questo: mi serve anche con me per, per i e passare, mi serve anche per, per quando vado a fare, eh, vado sul treno, quindi per passaggio per, per, la mia, per il mio come si dice, abbonamento, ma abbonamento su tutto fino anche a arrivare. E qui sogno perché sono un'inventrice: eh, supermercato, i punti, per, eh, S lunga, e panorama, sempre la stessa schedina. E la carta tessera sanitaria è sempre la stessa schedina. Perché ne devo portare? Me ne basterà una. E poi, vabbè, quella del Bancomat. Ce la faremo? Scusatemi. Ho detto che avrebbe avuto dei problemi. E, e quindi la, la CIA, la sua importanza... Il problema che stiamo avendo in questo momento è per quanto riguarda le prenotazioni. A Firenze si può andare direttamente allo sportello e richiedere direttamente la, la, di fare la, la carta d'identità di elettronica. Ad Albano, dove abito io, ho la, dalla prenotazione a quando ho avuto, sono potuta andare allo sportello per fare la carta d'identità di elettronica, sono passate due settimane. In città tipo Roma passano da tre ai sei mesi a seconda del, in, in, in quale quartiere si abita. Poi ci sono i tempi di attesa perché una volta che vai allo sportello ti riconoscono ed hai tutte le informazioni, la, la fotografia che comunque è digitale e tutto il resto, devi aspettare quella da una in quei sei giorni, ma arrivano anche due settimane per poter, la, per poter avere la carta perché viene tutto appunto memorizzato all'interno della carta stessa, non è esterno, è dentro la carta, sono le informazioni. Sì, sì. Sì, sì, ma la resistenza la troviamo da, dappertutto. i meccanismi che potete mettere in campo per semplificare o per anche loro? Facendoli notare i benefici, soprattutto in quanto nei, nei tempi e benefici anche economici, perché la cosa che stiamo facendo anche tantissimo, non la posso divulgare qui, nella, nella pubblica amministrazione facciamo vedere i benefici, perché non dare tutte quelle schedine, o niente alla propria schedine, alla propria tesserina, anche questo comunque è un costo. hanno oh, l'esistenza. Sì, sì, poi in quei casi, in quei casi mandano me perché io lì ho. Allora, quello che stiamo facendo è tanta education, quindi anche nella, nella, nelle scuole della pubblica amministrazione. Noi stiamo andando, quindi oltre a lavorare, quindi di laboratorio, perché siamo chiusi lì a, a scrivere codice o come fare project man manager, niente, non si vuole riprendere. Ho detto che era troppo forte come botta. Che cosa? La digitalizzazione è una deburocratizzazione, è una de Ovviamente i burocrati fanno resistenza. Quello, quello sempre. Ma quello. certo. Certo, però lì andiamo noi e raccontiamo che non è una cosa di adesso. È nell'evoluzione dell'uomo, nelle quattro rivoluzioni industriali che questo accade. Quindi cominciamo raccontando che. La prima rivoluzione industriale è stata la rivoluzione tessile, quando è arrivata il telaio automatico e per fare un tappeto ci volevano 15 addetti al telaio, quando è arrivato il telaio automatico bastava uno. Quindi che fine hanno fatto quei 14? Quei 14, quei 14 sono diventati... Niente, non si riprende, quindi andremo a memoria. Esatto. A quelli più creativi. che cosa è successo? Si è creato più tessuto, ma creando più, più tessuto si sono creati anche degli stilisti, perché avevi dei tessuti, quindi più sarti, ma se, avendo più tessuto potevamo anche colorarlo, ma non solo colorarlo e quindi fare delle... delle uh, trovare i chimici, finalmente, perché colorano, ma anche trovare dei, dei, dei designer di tessuti. E cominciano nella fine del 1700 a vedersi anche dei, dei, dei designer, dei tessuti stessi. Quindi dis i disegni non erano più tutti, tutti uniti, con un colore tutto unito, non si riprenderà più. Uh. No, è che quando cade così con la batteria... Ah, ecco è andato, è andato, vedi la tua presenza. L'età avanza, quindi gli occhiali sono necessari. A staccare, no, no, no, penso che adesso faccio FN. Che noi, donne, noi donne non moliamo. No! Ho appena detto! Ah, ok. Oggi sono rimasta veramente male sul treno. Eh, mi sono, per essere qui oggi mi sono svegliata alle 4 del mattino, ho preso il treno dal da Bano e poi ho preso la coincidenza per venire qui e partiva da Roma alle 6. Allora sono andata nella. Nella carrozza bar e ho chiesto un cappuccino e anche un giornale, che è dentro tre... Freccia Rossa danno in omaggio. L'ha detto al bar: mi, mi fa: No, signora, non abbiamo né chi né gente, abbiamo soltanto i quotidiani. Ho detto: Veramente volevo. Ho Repubblico al Corriere, mi va benissimo. E lui alla fine ha farfagliato: Guarda, queste donne adesso leggono pure i quotidiani. Non ho risposto male. No, veramente, mi è successo eh, anche durante una presentazione in una grandissima azienda dove c'era un amministratore delegato con tutto il eh, suo consiglio di amministrazione e dovevo fare questa riunione. Quindi una riunione a tavolo, c'erano dieci, dieci posti e poi siccome eravamo tanti c'erano dei posti in seconda fila. Quando sono arrivata, siccome parlare, io sapevo di dover parlare, mi ero seduta al, al tavolo, mi hanno chiesto di, di spostarmi indietro per dare spazio ad, a, ad altra gente. Ho capito che cosa stava succedendo, ma io ho detto: oh, non sono molto buona in quelle occasioni, sapevo che gli avrei fatto male. E, e quindi mi sono spostata indietro. E, e attendevano, attendevano l'arrivo del saluto dello speaker. Ho detto, ma chi attendiamo? Aspe attendiamo il Master Inventor Ferrara. Ho detto, sono io. <ride> L'amministratore delegato mi guarda e mi fa, ma lei è una donna? Ho detto, sì, ne sono consapevole. È rimasto veramente male. Non ho chiuso il contratto, però. <ride> quindi, oh, ci siamo, eravamo qui. E, e quindi si sono reinventati. Così, quando mi dicono... Mh, faccio un altro esempio, faccio l'esempio delle candele. Un tempo all'interno delle abitazioni c'erano le candele, all'interno dei comuni eh, c'erano dei punti in cui c'era l'addetto che tutte le sere andava a accendere le, le candele. Che cosa è successo a un certo punto? Nel momento in cui c'è stata l'energia, la corrente elettrica, le lampadine, tutti gli addetti, sia i comunali che accendevano le, le, le, i ceri, le, le candele, che e tutti quelli che facevano le candele e le vendevano, hanno perso il posto di lavoro, ma non lo hanno perso. Si sono potuti trasformare in elettricisti, in, nelle fabbriche per fare i fili elettrici, nelle fabbriche per fare le lampadine. L'importante è trasformarsi, è volerlo trasformare, così come gli addetti ai timbri. La possibilità c'è, perché corsi nella pubblica amministrazione per la trasformazione, ce ne sono tanti, e io per prima con i miei colleghi facciamo 8-8 ore ogni settimana, se uno si vuole, vuole migliorare e vuole fare un, un lavoro differente, può, può farlo. E così per i treni, quando hanno tolto le carrozze, io oggi sarei, non ce l'avrei mai fatta ad arrivare con la carrozza, dovevo partire due giorni prima. Che fine hanno fatto tutti quelli che portavano le carrozze? Si sono trasformati in conducenti dei treni, in tutti quelli che fanno i binari, a chi, fa, a chi crea i, i vagoni, a chi ammetteva i treni e i vagoni insieme, ai controllori. Molti più posti di lavoro di prima. Anche adesso si pensa che nel, la Comunità Europea dice che nel 2027 ci saranno 900.000 posti di lavoro non occupati perché non ci sono le competenze di quei settori, del settore digitale. Quindi da qui, quello che dicevo prima, progetto NERD, vado nelle scuole e cerco di invogliare le ragazze a studiare informatica, perché lì ci sono posti di lavoro. Nelle aziende private non si fa in tempo a farli laureare, i ragazzi. Basta che mancano 4-5 esami, nelle aziende private vengono presi, li mettono a disposizione per poter continuare gli studi, e quindi lavorare la mattina e studiare il pomeriggio, e pochissimi si devono laureare perché poi ovviamente ci mettono d'accordo e avvisano che entro due anni si devono laureare, li mettono nelle condizioni di farlo perché i posti di informatici sono pochissimi e più andrà e più sarà così. Questa è la CIE, come vedete anche lì, da quando è arrivato il team digitale, anche qui abbiamo una persona che segue insieme all'agenda digitale i valori, siamo stati invasivi, siamo st abbiamo veramente fatto Destraptive, abbiamo creato una, quella distrazione che ha permesso di uh, fare il cambio. E con Diego Picentini non si scherza, cioè, lui tutti i giorni fa una, un meeting con tutti noi per sapere le evoluzioni anche di queste piattaforme che non ha creato lui, lui le sta soltanto divulgando. Speed è un'altra, quanti di voi conoscono Speed? Sistema pubblico di identità digitale. Perché ogni volta che devo entrare in un ente mi devo prima registrare? Voglio il fascicolo sanitario elettronico, mi devo registrare alla Regione? Non è banale registrarsi poi alla Regione. Voglio andare a fare un servizio del Comune di Torino, mi devo registrare. Però sono a Milano, mi serve un servizio di Milano, mi devo registrare al Comune. Ah, ma devo fare l'IPSEM perché mi serve ISEE per la scuola? Eh? Mi devo registrare. N.000 registrazioni. Se abbiamo SPID con un'unica sola registrazione, non mi, cioè non mi devo registrare, devo soltanto accedere. Mi arriva il QR code, io prendo il mio cellulare, lo, lo inquadro, entro. Non mi devo più ricordare password. Non mi devo ricordare che voglio accedere, dovevo iscrivere mio figlio per la, per, per la mensa dell'anno prossimo, per il pulmino dell'anno prossimo. Non mi sono registrata al comune di, del, del mio paese, ma sono entrata tranquillamente con Speed. Questo è un... Infatti 4.000 in questo momento. su, Incentiviamo faccio, raccont raccontando. raccontando, no, racconta E poi agevolandoli, agevolandoli, perché adesso abbiamo messo tutto a disposizione e ci vuole mezz'ora. In mezz'ora, come prima, con la, abbiamo fatto le linee guida. Noi abbiamo fatto le linee guida per tutto, da PagoPA, NVR, C. Non devi sforzarti, non devi fare nulla. Devi per mezz'ora ti diciamo, primo step, ti diamo il logo. Non devi andare a chiedere il logo a nessuno. È tutto nel tuo pacchettino. Fai tutti i passi e lo metti nel tuo sito. In mezz'ora riesci a metterlo su. Vedendo quanto è veloce, avendo ostacoli zero e potendolo fare una qualsiasi addetto, sta incominciando a diventare sempre più, sempre più veloce. Questo, sì. questo stanno, stanno incominciando a, a ragionare, sì, uh, stanno, uh, questo perché sarebbe veramente una, sì, sarebbe, sarebbe una svolta nelle banche, nella, nella, nel, nelle proprie aziende, io per entrare un domani quando tornerò forse in IBM, entrerò con, con Speed senza dover avere la mia autenticazione, un'unica, un un'unica. La carta d'identità di elettronica è, eh, quello è per accedere dal punto di vista eh, fisico, fisico questo è per accedere dal punto di vista digitale. Uno è fisico e l'altro è digitale. E, giustamente le diceva che Speed è molto famosa. Se andiamo a vedere l'età di chi ha fatto questa speed uno dei numeri elevati esce fuori che i ragazzi degli ultimi due anni, una volta compiuti i 18 anni, per avere il bonus 18 anni, che erano tot euro da acquistare per i libri, perché era della, del mio euro messo a disposizione, eh, hanno dovuto fare la, la speed. Ma anche le donne, è stato interessante adesso, se vogliono il bonus mamma, eh, devono avere la speed. E poi l'altro numero che abbiamo notato erano tante donne, All'inizio ero molto contenta che le donne fossero più, più smart degli uomini, avessero capito prima l'importanza della speed. In realtà abbiamo scoperto che c'è il bonus insegnante e siccome tra insegnanti ci sono più donne che uomini, da lì il valore. Come? E invece nella scuola privata ci sono più... Ah, non c'è bonus. Ah, sì, quello non c'è bonus. Il gruppo di lavoro... Dimmi... Il gruppo di lavoro è tra agile del team digitale e anche qui, una volta che è arrivato il team digitale, non parlo di me, ma parlo degli altri 28 ragazzi, una volta che arriva il team digitale, c'è poca storia, deve, deve, deve macinare, deve correre, dobbiamo vedere la differenza. Queste sono le speed attive, come dicevo, intorno ai 4.000 PA, le PA sono intorno ai 14.000, quindi pian piano ci stiamo muovendo. Ci sono otto identity provider, dalle poste a team, anche nomi un po' meno conosciuti. E una, una volta che viene fatto eh, è per sempre, non bisogna rifare poi speed con, con gli altri provider, ne basta uno solo. Ma non stiamo facendo soltanto oh, questi, eh, queste piattaforme abilitanti che già esistevano, non, le stiamo, non stiamo facendo soltanto dei divulgatori, stiamo anche proprio sviluppando, e stiamo creando dei nostri progetti. Um, questo è quello che vi raccontavo prima, dei progetti che stiamo portando avanti sono ad esempio Developers Italia, per poter essere, abbiamo detto che adesso l'evoluzione, è il digitale, e quindi lo sviluppare, e quindi il programmare, Più siamo quanto possiamo essere veloci? Visto che dobbiamo fare un bel passo dal 25esimo posto per arrivare ai tre primi posti, c'è cioè una bella classifica da, da scalare, da soli non ce la potiamo fare, noi siamo soltanto 29, molti di noi inseguono le, i comuni per convincere nelle varie piattaforme Uh, un, gruppo, uh, un gruppo con Giovanni Baio, uno dei nostri, ha uh, creato The Vero Italia. Che significa? Tutti quegli sviluppatori che vogliono lavorare con noi in open source possono farlo. Noi diamo tutte le informazioni, le linee guida, i progetti, tutti aperti, tutti i codici aperti, e tutti gli sviluppatori che ci vogliono aiutare, ci aiutano. E sviluppano insieme a noi. Abbiamo fatto degli hackathon anche, e sono bravissimi, sono bravissimi. Poi ovviamente c'è un controllo del codice che viene fatto, ma incredibilmente, e anche questo venendo una società privata a me l'ha sorpreso, è più sicuro un codice open source, che è un codice invece chiuso. Un codice open source viene toccato, maneggiato, ricontrollato. Ri, ri, ri, ri e soprattutto gli amanti dell'open source guai, guai se qualcuno mette in poca sicurezza il proprio codice. Quindi c'è una, una bella attività di sicurezza. E ho scoperto che essere molto più sicuro. E questa era una diffidenza e un ostruzionismo che io all'inizio facevo. Dicevo, no, nella pubblica amministrazione, come facciamo con l'open source? Invece no. Designers Italia, ogni sito che andate, un sito differente, ne diresse mai che è della stessa nazione, ognuno usa i propri colori, i propri loghi, uh, le, le proprie scritte, il proprio modo di, uh, di, di, di dialogare con il cittadino, tutti completamente differenti. Fascicolo sanitario elettronico: abbiamo 21 fascicoli, 19 regioni più le due province autonome, uh, Borzano e Trento, 21 fascicoli sanitari elettronici, che da non c'entrano niente, l'unco sarebbe la parte visibile, la GUI. Colori servizi con, con l'importanza mostrati, completamente di, differenti. A questo punto Designers Italia ha, ha scritto delle linee guida, affinché almeno quando creiamo un nuovo sito, abbia, in Italia almeno per gli enti, per le pubbliche amministrazioni abbiano un non so che è uguale, ci sia un, un minimo comune multiplo tra, tra di loro. Data Analytics Framework è una piattaforma, queste sono tutte cose che abbiamo fatto noi, è una piattaforma che consentirà a tutti quegli enti che la migreranno di avere tutti i dati in condivisione. Pensate, adesso dovete, i vostri dati sono su IMPS, su INAIL, fascicolo sanitario elettronico, sono tutti disgiunti. Quando in realtà sarebbe bello avere tutto insieme. Per gli informatici, ve li immaginate, un'unica bella riga con tutti i campi, con tutte le mie informazioni, idee degli IMSS, INAIL, professionali, chi sono, dove lavoro, dove abito. Tutti in uno. Quanti figli ho? Tutto, tutto là. Tutto accedibile facilmente. E list, list, per l'ISTAT sarebbe fantastico. Quando deve fare l'ISTAT, è un, un, un qualsiasi tipo di, di, di, di analisi. Infatti è, è, un, è uno strumento molto utilizzato per fare anche analisi. Data Analytics Framework. E poi c'è l'app della cittadinanza digitale. Stiamo, ne Stiamo cominciando a parlare in questi, in questi giorni. C'è questo grande sogno e, lo, e, e ci stiamo muovendo. Fare tutto attraverso un'app. Non devo più accedere agli enti differenti, posso anche, ma se io voglio fare tutto attraverso la mia un'app della Pubblica Amministrazione, io posso farlo. E, progetto Nerd, lo, quindi sono un Master Inventor con 20 uh, brevetti nel, nel digitale. Sono, una, sono in questo momento un onoratissimo membro del team digitale, ma nella, nel mio tempo libero, pochissimo in questo periodo, eh, seguo questo progetto NERD. Non è roba per donna l'informatica e io dimostro che lo è. Ragazze dei 14, 15, 16 anni, le sarà bravissima, li porto all'interno dei laboratori di informatica, all'interno di, di tutta Italia, quindi convinco i laboratori di informatica dell'università ad aprirmi le porte, a darmi i loro laboratori venerdì pomeriggio, e porto le ragazze delle varie scuole superiori per tre venerdì pomeriggio dentro questi laboratori. In streaming insegno loro a fare una chatbot. Una chatbot è, immaginate, Whatsapp, una chat in cui dall'altra parte, invece di esserci un vostro amico, un vostro conoscente, c'è un'intelligenza, un si chiama intelligenza artificiale, a me piace di più chiamarla intelligente aumentata perché mi aiuta in più. L'intelligenza artificiale spaventa, aumentata è invece è molto più carina secondo me, dà più l'idea anche di quello che fa perché non, non è, è un'intelligenza artificiale, ma è soltanto più veloce. E noi insegniamo alle ragazze a fare questo. Ragazze di 15-16 anni fanno delle chatbot, le più belle vengono premiate, e quest'anno l'abbiamo fatto a Roma, ad Alessandria, l'abbiamo fatto a Milano, a Padova, Napoli e Bari. Abbiamo raggiunto 7.000 ragazze. E il successo, ora ve lo, ve lo racconto, è come lo vediamo? Perché le ragazze, siccome è dal 2012 che faccio questo progetto, dopo due anni vado a vedere queste ragazze, quando poi si sono, hanno, sono arrivate al momento dell'università, si sono iscritte, sono partita con questo progetto nel 2012 a, a Roma perché con la professoressa Velardi abbiamo scoperto, professoressa della Sapienza, c'erano sette ragazze iscritte in informatica a Roma. Dopo due anni del progetto NERD abbiamo avuto 123 ragazze Tutte, 123, nella, nella, nel forum dell'iscrizione, avevano cliccato che avevano seguito il progetto nerd. Noi siamo anche andati a controllare, perché da diffidenti erano 120, le 123 ragazze. 150, in realtà erano 150 quelle che avevano seguito il progetto nerd, ma 123 si sono iscritte al progetto nerd. Quindi, insomma, riusciamo a coinvolgere le, le ragazze. Queste sono un po' di, di viste di, quelle, di quello che facciamo. Come vedete, in streaming facciamo lezioni in tutti i laboratori Quest'anno abbiamo avuto contemporaneamente 2.000 ragazze collegate, e i, i progetti che consegnano, se lei riesce a fare quello che fa a 7 anni, sì sì, però immagino che lei a 14 anni, 15 anni darà tante soddisfazioni. Grazie a tutti, ho finito.